Ci sono i mercati, l'Europa, quello che arriva, non, se no cade il governo, se prendi una posizione ti devi scusare, dobbiamo essere un po' più liberi e poter fare quello in cui crediamo. È una proposta banale ma abbiamo bisogno di recuperarla. Grazie. Grazie.